quasi è arrivato? Non eh, so. Aspetta un attimo che cambio traiettoria. Ah, ecco Giada. Siamo arrivati. Che super frenata. frenata. Ok, Giada. Ma è bellissimo! Siamo arrivati allo store di giochi preziosi in pieno centro di Milano. Bambini, è gigantesco. Wow. Ci sono tantissimi giochi, dovete è, assolutamente venire. È grandissimo, ma, ma in tutto questo, già, dei gormiti, dove sono? Oh, no. Guarda, Johnny, qui c'è una mappa. Okay. Devono solo cercarli. Ah, eh, no, no, no, no, no. no. Ecco lì allora, sono sulla linea rossa. Quindi, linea rossa, piano superiore. Andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Allora, Quindi la linea, linea rossa. rossa. rossa. Oh, oh. L'ordi È grandissimo! Wow! è così grande che ha pure rotto il soffitto e ci credo quei muscoli che ha guarda qua tutta la sezione gormiti no bambini è troppo troppo bello bambini vi aspettiamo il 26 novembre dalle 17 alle 18 qui per incontrarci finalmente dal vivo e potremo sfidarci, giocare insieme, insieme guardiamo tutti i gormiti che ci sono qui qui allo store di giochi preziosi in piazza Duomo a Milano vi aspettiamo mi raccomando eh? non potete mancare Guarda, guarda no, andiamo a vedere Giada, lo store di giochi preziosi è incredibile! Io sono ancora senza parole, Gianni, ma sai cosa mi piace più di tutto? Eh sì che lo so, Giada! Lord lo so. Sol! L'avete visto, Lord Sol? È gigantesco! Addirittura ha addirittura rotto tutto il soffitto! Giada, ci credo! Quando giochi preziosi ha contattato Lord Sol per vedere il negozio e lui non è che è un anerottolo alto così, eh no? È grande, grande! È grande. altissimo e lui per entrare ha dovuto spaccare qualcosa! Sì. Vabbè, <ride> però è davvero beh, bellissimo! Però è veramente bello, bello, bello, bello! Ma bello. mi raccomando, noi vi aspettiamo il 26 novembre! Dalle 17 alle 18 saremo lì. E aspetta quando, Giada, che non ho capito? Il 26 novembre. Dalle 17 alle 18, per incontrarvi dal vivo. Mi raccomando, portate tutti i vostri disegni sì. perché così li vediamo. E qui. chiacchiereremo tantissimo! Non vedo l'ora, vi aspettiamo, io, mi io. raccomando. Quindi, però, Johnny, c'è anche un'altra novità? Ah, sì? Sì. Eh, ma quante novità ci sono in questa puntata? Tantissime! Che bello! Indovina un po'. Ah, pure! Eh, certo, allora. Non posso allora. dirtela così, dai. Allora, fammi pensare ha um, a che fare con i Gormiti? eh sì hai visto ovviamente. che non mi sono arreso quindi ho vinto no devi dire che cosa però cosa? che cosa stai sto per far vedere anche ah, ai nostri amici ah, mi stai per far vedere qualcosa questo è un eh, indizio indovina ti rendi? Mm, sì <ride> apri gli occhi, guarda un po' mm. guarda qui c'è il nuovo album delle figurine dei Gormiti ragazzi è l'album delle figurine visto che te l'ho regalato quanto sì. carina sono stata sì sì banda le ciance io apro Anch'io, aspetta, eh. No! Guarda quanti pacchetti ci sono. Guardate, bimbi. Vi apro un po', vi svelo un pochino. Anche se non potrei. Guardate. Io non vedo l'ora di completarlo tutto quanto. Sì, ma le figurine. Però figu se trovo le figurine doppie ce le scambiamo, eh. Ma io non ho le figurine, già no. no. Dove sono le mie? Perché non ci sono? Ah e potevi dirmelo che erano nascoste non erano nascoste erano lì che bello l'album allora, delle figurine de, dei gormiti io apro questo eh sì perché sappiamo tutti come si usa l'album delle figurine certo visto? trovi la figurina sì. guardi il numero dietro esatto e, e poi la, la, lo cerchi e poi l'attacchi e la cosa bella è che noi possiamo scambiarcele tra di noi vero? Sì, guarda questa tipo facciamo già uno scambio io voglio darti il mio track oro e io dai no per... ma non ce l'ho ancora doppie sì che c'è. ne quando ne apro, i prossimi pacchetti magari le trovo doppie allora ah, 118 bene, sì, sì, sì sì sì 118 ma che bello guarda qua c'è anche Lord Eklos no è troppo già, bello sì, c'è anche un po' sì, per però, con tutte le figurine attaccate ho capito siccome voglio passare tutto il pomeriggio ad attaccare figurine e secondo te possono bastarmi quattro bustine? Ma abbiamo tante cose, Johnny, da fare, non puoi attaccarle tutte. No, vado un attimo di là a prendere quelle altre, perché... No, Johnny, aspetta, abbiamo tante cose da fare oggi. Ma anche Tantissime! Tante... E anche tantissime figurine da attaccare, quindi se mi permetti... Della, della se mi permetti... No, vado ora a prenderle e io le attacco. No, e sì. invece andiamo avanti. No. E eh, lo so che a te questo momento oh. non ti piace poi tanto, Giada, lo so. Però io ti voglio sfidare oggi e vincerò. Però chissà se la fortuna sarà dalla tua parte. Io mi sento molto fortunata, hai... sai perché? Sì, perché hai dei quadrifogli. No, perché ho visto una coccinella volare, e si è posata sul mio tavolo, quindi vuol dire che sono molto fortunata. Poi appena ti ha visto ha fatto... Oh no, è Giada! E poi, poi se n'è andata. Non è vero. Non fare così. Pronti? Sono prontissima allora. Una coccinella dice... Ma che coccinella dice, ma cosa? <ride> sì! quando io una cucina la porta fortuna si sì, ecco, ma non c'è qua la cucinella se non pizza e mi porterà tanta fortuna ma io perché oh, ma io perché devo subirmi questa cosa non usare la mia tecnica <ride> già, perché certo non ce la fai ce la farò invece no basta l'ultima luce adesso scelgo questa provata tu <ride> ridi non ridere oh, wow. Wow. Mi piace. Allora. Allora. Andiamo piano piano. Io ho trovato Iridium. Io ho trovato Iroq. Mi sa che siamo, allora, stiamo ce... combattendo ce... ad armità esatto, eh. ce la pareggiamo um, sulla carta ho... che numero hai trovato? ho già sbirciato sulla tua, non ti preoccupare ecco. tu hai trovato il numero 8 il numero 8, e tu che numero hai trovato? il numero 7 <ride> che ti ridi, che ti ridi per il numero? dai che è la fortuna della mia parte oggi e sotto il piede, che numero hai trovato? il numero il numero? tu? Eh, dillo prima tu eh, no, perché poi tu mi dici il numero più alto per vincere che e io che ne so se tu vuoi fare la stessa cosa? Fammi vedere. Eh, al 3, lo, te, lo, te lo... ok? Sì, 1, <ride> ho capito. 2, 3. Non l'ho visto! Neanche io. Dai. Cosa fai? Dai, facciamo lo no, scambio. Si... Ok. Hai perso! No, hai ho perso! vinto perché ho il numero, è il numero 3 e tu sono il numero 3. Hai il numero 1. Non è vero, è il numero 3. No. Ho vinto, vedi che la cucinella ha portato fortuna? È il numero 1 già, dai hai perso. Ho vinto, fallo vedere i nostri amici no. che non ci credono altrimenti. Ho vinto, ho vinto Giovanni. Solo perché è appunto arrivata questa cucinella che... Hai... sono davvero fortuna, hai visto? E tu non mi credevi. Va bene, va bene, facciamo finta che non è successo niente. No, no, facciamo finta che proprio è, è successo. <ride> Andiamo avanti che è meglio. Andiamo... C'è la bacchica gormitica che ci aspetta. Grazie. E ora è arrivato il momento della bacheca, bacheca. gormitica! Sì, prima di dire quello che ci è arrivato Giada dobbiamo ricordare una cosa importante. Sì, il 26 novembre vi aspettiamo nello store di giochi preziosi in piazza Duomo a Milano. Dalle 17 alle 18 per incontrarvi dal vivo. Finalmente. Okay? Però noi continuiamo a fare le live, eh qua con sì, voi. Sì, i bambini che abitano un pochino lontano possono scrivere a gormitishow.com per fare le videochiamate insieme Però a noi. Però se questi bambini che vivono lontano vogliono farsi una gita a Milano, noi vi aspettiamo, ok? Assolutamente, Gormitishow.com e, e tu gli hai scritto tutto. Sì, potete ripetere. mandare disegni, le dediche, tutto quello che volete. Ok, allora, ma che carino sì. questo bimbo Achille che ci manda una super foto già da cosa lì sì. là. La Iscador La Iscador Ti ricordi la Iscador? Certo Che volava Sì che bello Saltava con... tra i Vero. cieli Bello bello bello Chissà wow. che giochi fa lui Che storie wow. si inventerà wow. Bravo Achille Sei super gormitico Continuate <ride> a mandarci le foto Ah no c'è anche Mattia Sì Mattia ci ha mandato la foto Insieme al suo panino magazine ai oh, suoi bello. panini magazine eh, Tutta la sua collezione Sì c'è anche la, la torre Mecca Sì Wow che bello Grande Grande Mattia Bravi Siete Achille Siete fantastici Dei Continuate. super fan gormitici Continuate a mandarci foto foto e foto. Gianni, per adesso la puntata è finita. Eh sì, eh sì. Cosa devono fare i nostri amici? Continuare Dai. a seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e il canale ufficiale di YouTube Iscri per restare sempre aggiornati. Iscrivetevi al canale e volate, volate. Iscrivetevi al canale e mettete tantissimi like. Un saluto da Gianni e Giada. Ciao. Ciao e tutta vado a raccogliere i fogli. Ciao.